Allora iniziamo invece oggi questo nuovo capitolo che in qualche modo si va poi a collegare, si andrà poi a collegare no? al discorso che stiamo facendo sui casi d'uso, completandoli, eh, che ha a che fare con questo titolo un po' pomposo, cioè progettare l'esperienza utente. In realtà questo implica molte altre cose che cioè, buona parte delle quali esulano un pochino anche dal, dal taglio che stiamo dando a questo corso però è un ingrediente che eh, non può mancare. Cioè di fatto dobbiamo chiederci eh, anche dal punto di vista dell'estetica, dell'interazione, della visualizzazione, de della grafica eccetera, quali sono le attenzioni che dobbiamo fare e soprattutto che come si integra. La progettazione visuale, diciamo vogliamo riassumerla così, ma non vedremo che non è solo visuale, è più che altro la progettazione del, dell'interazione specifica, col ciclo di sviluppo del sistema informativo che abbiamo. Eh, due obiettivi metto sul tavolo. Uno è quello di creare dei sistemi informativi più utilizzabili, più usabili, meno vergognosamente schifosi, ecco, fatemelo dire. Nel senso che se noi siamo abituati a avere, soprattutto su web, di avere, o su dispositivi mobili, di avere interfacce curate, veloci, eh, semplici, eccetera, se voi andate a prendere qualunque sistema informativo di tipo di stampo gestionale, vi, accordi, vi sembra di fare un tuffo di 50 anni nel passato, magari 50 no, ma 10 di sicuro, sulla non tanto sulla tecnologia, magari è fatto nuovo quest'anno, ma sull'impostazione, se vuoi, della grafica, ma soprattutto delle modalità di interazione. E questo perché? Ma perché l'altro ingrediente, l'altro obiettivo che mette sul tavolo è che non si tiene conto, tradizionalmente, nei sistemi informativi degli utenti. Diciamo che in molti campi si progettava senza tener conto degli utenti. E quindi io costruisco un oggetto che secondo me a te piace, secondo me tu lo userai, senza mai chiederti né se lo vuoi, né come lo vuoi, né come lo userai, né quando lo userai, perché sono io che so. Questo è un po' l'approccio. Nel caso di prodotti di mercato, è il mercato, se vogliamo, che falcia. Cioè, Sì, io ho pensato una cosa bellissima, ma l'ho fatta male, la gente non lo usa, è diverso da quello che la gente si aspetta, non lo compra, finisce, il giorno dopo non ci sono più. Nel caso dei sistemi informativi, questo effetto falciante è molto più ridotto, perché io comunque il sistema informativo l'ho commissionato, in qualche modo funziona, funziona in modo macchinoso, in modo eh, farraginoso, difficile da usare, eccetera, ma ormai ce l'ho, l'ho pagato e per i decenni a venire il me lo tengo perché ormai l'investimento l'ho fatto una volta e non lo tocco più. E nessuno mai mi aveva chiesto che fosse bello, ma non stiamo parlando di estetica, stiamo parlando di usabilità. Quindi un pochino mi, mi, mi farebbe piacere che nel nostro processo di sviluppo l'aspetto usabilità, l'aspetto interazione, l'aspetto, poi daremo anche dei, diciamo, dei criteri, l'aspetto di architettura dell'informazione, che è una cosa abbastanza complessa a cui arriveremo, siano tenuti in conto già dall'inizio che vanno a complementare l'aspetto funzionale, eh? cioè noi abbiamo sempre detto, eh, i requisiti ci dicono che cosa e non come, Ok? però non è che il come ce lo inventiamo eh, a cavolo, così come ci viene, e anche sul come ci sarà una metodologia di progettazione, e del come non intendo ancora a livello di codice, a livello di programmazione, intendo proprio a livello di di interfaccia, no? che è il primo punto. Allora, iniziamo questo ragionamento, questa panoramica, hm? senza andare qui, non, nessuno di noi andrà a fare il designer o il, o il grafico, no? poi io in particolare sono particolarmente negato per queste cose, però iniziamo un percorso in cui cominciamo a parlare di più dell'utente, fino finora l'utente l'abbiamo visto come colui che aveva un obiettivo, in realtà finora il progetto l'abbiamo quasi sempre visto dal punto di vista dello stakeholder, del committente. Voglio una cosa che mi gestisca gli ordini. Qualcuno ha deciso che. E poi qualcun altro lo dovrà usare. Chi lo deve usare è diverso da chi l'aveva deciso. Non a caso noi parliamo di attori dei casi d'uso che sono diversi dagli stakeholder. Gli cioè, stakeholder sono quelli che hanno il beneficio. Gli attori sono quelli che lo usano. L'attore allora, hanno un obiettivo specifico di, di breve termine nel, nell'interagire col sistema. Allora, ci siamo messi tanto dal punto di vista dello stakeholder per costruire dei requisiti che fossero completi, non fossero contraddittori, fossero verificabili, quindi permettessero, diciamo così anche in un'organizzazione di attività di sviluppo, non ci siamo ancora messi dal punto di vista dell'utente. Sappiamo che cosa l'utente dovrà fare, che compiti gli daremo, quali obiettivi si dovrà dare lui stesso. Eh, ma adesso chiediamoci un attimo, ma lui cosa ne pensa. E quindi nel nostro schemino utente-sistema, che è lo schema a cui vi ho sempre fatto riferimento sia modellando il processo sia soprattutto modellando poi i casi d'uso, perché qui ci stiamo avvicinando eh, abbiamo l'utente da una parte e il sistema dall'altra e noi ci concentriamo sull'interazione, qui chiamato il dialogo, che l'utente ha col sistema ok? se andiamo a vedere dentro il sistema in realtà adesso ci vogliamo concentrare su quella parte del sistema che gestisce l'interfaccia utente eh, quindi noi non andiamo a vedere i database, non andiamo a vedere i server, non andiamo a vedere le logiche, ma cominciamo ad andare a vedere quella fettina, perché il fatto che l'utente possa interagire col sistema, poiché l'utente non ha ancora una porta USB da collegarsi direttamente col sistema, agirà attraverso un qualche tipo di interfaccia utente. E quindi ci andiamo a chiedere che criteri usare nella progettazione di questa interfaccia utente e che legame c'è la progettazione dell'interfaccia e la progettazione funzionale, quindi i casi d'uso. Okay? Questa è la domanda a cui dedicheremo qualche oretta. Eh, ovviamente l'interazione è basata su uno scambio di informazioni, questa è una frase che temo di aver già detto tante volte, in, in entrambe le direzioni, cioè informazioni che l'utente in qualche modo fornisce al sistema, e pensiamo ai nostri casi d'uso dove diciamo, l'utente richiede, l'utente inserisce, l'utente conferma, è un flusso di informazioni che va dall'utente verso il sistema attraverso l'interfaccia e poi c'è il flusso di informazioni inverso, quelle dal sistema verso l'utente. Quindi le risposte, spesso le concepiamo come risposte che l'utente dà, scusate, scusate, che le risposte che il sistema dà, a fronte magari di una richiesta dell'utente, quindi l'utente richiede il calendario, il sistema visualizza il calendario. Ma a volte queste risposte del sistema possono essere anche parzialmente spontanee, quindi che ne so, quando vi, vi si apre la notifica del tipo è arrivato un nuovo messaggio, non è richiesta a qualche cosa che hai chiesto tu adesso, è una funzione del sistema che nel momento in cui tu sei collegato ti fornisce informazioni, alcune in risposta diretta, altre invece in modo più asincrono, ...legate ad eventi esterni... ...vabbè, questo... Eh, ...diciamo così... ...è ciò su cui avevamo già ragionato... ...e ovviamente l'interazione... ...avviene, può avvenire... ...deve avvenire attraverso... ...innanzitutto l'interfaccia del sistema... ...la possiamo progettare... ...l'interfaccia della persona... ...no, è quella con cui siamo nati... No? ...tendenzialmente... ...quindi sono i vari sensi... ...le varie eh, modalità di interazione... Adesso, questo elenco qui sembra... provate a mettervi di dieci anni nel passato. Far vedere questo elenco faceva un po' ridere. Questa interazione con le mani, sì, al tatto, la voce, la posizione, la postura... Eh, lo sguardo, dice ma sì ma stai parlando di fantascienza, l'abbiamo vista nei film queste cose. Ecco, pensiamo che invece oggi queste cose sono normali, no? tutti i dispositivi touch si basano sul tatto, sullo schioramento, eh, il riconoscimento vocale in molte applicazioni c'è già, la sintesi vocale pure, eh, la postura, i sensori, il fatto, il fatto, il fatto, i gesti che compiamo, i dispositivi mobili, i sensori che abbiamo addosso nel mondo dello sport sono cose che oggi invece diamo quasi per scontate, Quindi, eh, perché? Ma perché di fatto il mondo delle protezioni di interfacce cerca di coprire il più possibile le capacità dell'essere umano e mentre in passato era l'essere umano che in qualche modo doveva, e deve ancora eh, per carità, adeguarsi alle capacità del computer, e per nessuno di noi è nato con le dita a forma di tastiera. Eh? Chi più, chi meno, abbiamo imparato a usarlo. È uno strumento alieno, utile, quindi facciamo uno sforzo di apprendimento, ma non è per nulla naturale. Mentre invece, via via, si è andati, no, è più facile parlare che scrivere, per dirne una. Però eh, l'informatica da 50 anni in questa parte richiede di scrivere con una tastiera, perché il capire il parlato non è ancora alla portata dei sistemi informatici. Lo sarà, forse, probabilmente, gradualmente, comincia a essere in alcuni contesti. Qui c'è una, una corsa a cercare di supportare l'interazione, l'interfaccia utente, nei metodi più naturali possibili, più avanzati possibili. E ovviamente poi ci sono i, veri, i classici metodi, cioè tastiera, schermo e mouse, per carità. Il mouse è oh, tra, tra l'altro relativamente recente, come vedete all'interazione, no? Ecco, 15 anni che si sono in mouse, non di più. E, mentre la tastiera, se vogliamo, andiamo indietro di più di 50 anni. Vabbè, ma Questo significa che nel momento in cui progetto un'interfaccia, io ho di fronte una serie di strumenti, di modalità di interazione che è sempre più, più vasta, più complessa, più articolata, più ricca, se vogliamo, e dovrò fare le mie scelte. Adesso, chiaro che nel caso dei sistemi informativi... No, magari non abbiamo bisogno di andare su diciamo, interfacce terribilmente multimediali o cose del genere, però eh, sicuramente man mano che andiamo avanti le possibilità si ampliano, cioè il fatto che oggi qualunque sistema informativo debba comunque avere un'interfaccia mobile, quindi questa è basata su concetti come la dimensione fisica, la posizione, eh, lo sfioramento, il tocco, eccetera, è una cosa che 5 anni fa non c'era, non, non se ne sentiva necessità. Adesso sì, e quindi bisogna pensarlo. Um, ok, parliamo di interfacce. Interfacce a dispositivi. Cerchiamo di oh, anche qui, analizzare quali sono le variabili, gli assi su cui descriverle. Eh, le interfacce possono essere più o meno complesse, eh? complicate, articolate, eh, Complessità da che punto di vista? Allora, questo grafico ci, di, ci propone la distinzione tra una complessità che è chiamata funzionale e strutturale. Cioè complessità strutturale è quanto è complicato lui come è fatto, come è costruito, di quante parti è composto, quanto è difficile montarlo e smontarlo, quanto è difficile assemblarlo, farlo funzionare. No? qui ci fa vedere l'esempio di uno smartphone ma anche senso, di un orologio chi di voi sarebbe in grado di fare un orologio? quanti ingranaggi ha al suo interno? Eh, strutturalmente è complesso magari meno complesso di uno smartphone ma comunque rispetto a altri due strumenti che sono sotto che invece hanno una complessità strutturale molto bassa cioè un coltello e una lama punto. poi c'è il coltellino svizzero che è comunque una serie diciamo, di, di di elementi relativamente, collegati in modo relativamente semplice, no? Fa un po' di meccanica e dice, vabbè, ci sono due perni in cui agganci delle cose. Cioè, Lavora un po' sull'attrito, sul ritorno, sulle molle, ma no. rispetto a un orologio che devi mantenere, diciamo, eh, il tempo, eccetera, è molto più semplice. Quindi la proprietà strutturale è quanto è complicato dentro, quante sono le sue parti, in, in quale modo, articolato oppure semplice, non sono strutturate. E questo è indipendente della complessità funzionale, cioè da quante cose può fare. Ma possiamo avere dispositivi con bassa complessità strutturale, tipo il coltellino svizzero, ma magari una complessità funzionale relativamente elevata. È una cosa semplice, di bassa tecnologia, di bassa complessità, ma posso fare, può essere usato in molti contesti, l'ho progettato per fare molte funzioni diverse. Così come il confronto tra l'orologio e lo smartphone, eh, la complessità funzionale, il numero, adesso parlare di aspetti funzionali, noi eh, siamo, siamo ben ferrati perché arriviamo proprio adesso su un percorso di progettazione funzionale, quando parliamo di numero di funzioni che può svolgere, ci immaginiamo già la lunghezza, no? la possibilità dei requisiti dei cari d'uso, i cari d'uso di un orologio eh, sono due, guarda l'ora e imposta l'ora, cambia le batterie, sono tre. Bon, non riesco proprio a... Eh, il smartphone ha un, magari qualche migliaio di casi d'uso diversi. Quindi dal punto di vista funzionale è molto più ricco. Mm? Ehm, e poi c'è un terzo livello di complessità, che è la complessità d'uso. Che non sembra, ma è indipendente dalle altre due. In particolare è indipendente dalla complessità funzionale. Cioè una cosa può essere anche complessa dal punto di vista funzionale, poter fare tante cose, ma poter essere facile da usare. Complicità d'uso, più è bassa, meglio è. No? Una cosa più è semplice da usare, meglio è. E il fatto di essere semplice da usare non vuol dire che sa fare poche cose. Vuol dire che magari sa fare molte cose ma sono facili da utilizzare, facili da raggiungere, facili da, da, da, da gestire e così via. Quindi il nostro scopo, sicuramente lavoriamo la, la con dispositivi che hanno una complessità strutturale anche molto alta, una complessità funzionale alta, ma dovremmo riuscire a mantenere il più possibile bassa la complessità d'uso, la facilità d'uso tenere alta la facilità d'uso, questo è il nostro obiettivo, si può fare? Sì, abbiamo dimostrato di sì con tanti prodotti di successo, tante interfacce di successo, sia in campo web che in campo mobile soprattutto, no? dove questi aspetti eh, diventavano essenziali nella progettazione del dispositivo. Sfatiamo il mito che è sì, ma fa tante cose, quindi per forza è complicato, di sicuro è complicato. Eh, complicato, questo gioca sulla, sulla confusione tra la complessità funzionale, sì certo la complessità funzionale è complicato, ha tante cose, ha tante funzioni, però questo non implica necessariamente un'alta complessità d'uso. E, e come si fa ad avere un sistema con bassa complessità d'uso pur avendo un'alta complessità funzionale e ci interessa un po' meno strutturale? Eh, giocando con il proprio sull'interfaccia. L'interfaccia è il filtro e la lente attraverso la quale l'utente vede il sistema e quindi il livello di complessità percepito dall'utente è derivato dalla bontà, dalla, da quanto è sofisticata l'interfaccia, da quanto l'interfaccia riesce a fargli arrivare solamente le cose di cui ha bisogno, contestualizzarle nel modo giusto, in modo che per lui vengano percepite in modo semplice pur nascondendo una complessità elevata, no? se vogliamo la distanza tra la complessità dell'azione che fa l'uomo e la complessità degli eventi che si scatenano dentro il sistema informativo è sempre, sempre più cresciuta, Siamo abituati a fare azioni in cui ti, ti impegnano solamente in un bottoncino, però questo scatena tutta una serie di cose, di passaggi che tu non vedi più sono in qualche modo automatizzati, ma questo lo vediamo in tutte le tendenze, no? pensate anche solo ai linguaggi di programmazione che via via si evolvono, diventano più semplici da usare, ma ogni istruzione del linguaggio ha una potenza molto maggiore rispetto ai linguaggi più semplici, e questo avviene anche nell'interfaccia. Eh? Ovviamente questa interazione richiede delle tecnologie, e se vogliamo posizionarci a oggi, non possiamo fare a meno di considerare contemporaneamente tre tipologie di tecnologie di interazione. E Ovviamente queste varie tecnologie eh, opereranno un filtro di tipo diverso. No? Allora, eh, personal computer browser web e dispositivi mobile. Sono tre mondi. Dici, ma i primi due non sono la stessa cosa? Sì e no. Qui si intende, allora, dispositivi e interfacce basate su PC, su personal computer, presuppongono un'interazione principalmente basata su tastiera, schermo e mouse, essenzialmente. Okay? e quindi una certa modalità di utilizzo, un contesto, quasi sempre da seduti, quasi sempre in un ambiente possibilmente tranquillo, cavi elettrici che escono, eccetera, eccetera, classico ambiente per intenderci da ufficio o giù di lì. Poi ciò che distingue il primo dal secondo, cioè quindi il personal computer dal browser, è che se io ho un contesto tipo PC, dal punto di vista tecnologico e informatico ho due scelte possibili nel costruire l'interfaccia, l'avevamo un po' accennato una delle primissime lezioni, cioè dove divido l'interfaccia dalla logica applicativa. Posso costruire un programma ad hoc, me lo sviluppo, in un linguaggio di programmazione, in .NET, in C Sharp, in, in, in Java, in quello che volete, un applicativo, oggi le chiamo le app, che installo su quel personal computer e attraverso quell'applicativo, quel programma che devo installare, uso le funzioni del sistema informativo. Quindi questo richiede l'installazione di un programma sul PC di tutti gli utenti, ovviamente questo programma dovrà essere sviluppato nelle versioni adatte ai sistemi operativi, che gli utenti utilizzano, che almeno Windows e Mac, devo tenerli in conto e così via, e dopodiché l'utente usa quel programma in locale, localmente su quel, a quella macchina, e poi eventualmente questo programma potrà, anzi di solito lo farà, collegarsi, scambiare dati con sistemi informativi centrali. Alcuni dati li ha in locale, si li può salvare, può avere dei dati locali e poi scambiare informazioni. Ma questo scambio di informazioni avviene in modo... In, non esplicito rispetto all'utente, l'utente non lo sa, non se ne accorge. Oppure, però a questo punto tecniche di progettazione completamente diverse, si decide di fare un sistema informativo con interfaccia web. Un sistema informativo con interfaccia web significa che tutta la logica di funzionamento, la generazione dell'interfaccia, eccetera, risiedono sui server web dell'azienda, e il PC da cui mi collego deve solamente avere un browser. Un Chrome, un Internet Explorer, un Firefox, un Opera, un Safari o quello che vogliamo. A patto che ovviamente che sviluppato il sistema informativo riesca a supportarli tutti bene. Quindi in questo secondo caso la connettività di rete è essenziale per fare qualunque cosa. Non solo alcune cose come nel primo caso. Il PC dell'utente non memorizza nulla sopra, Non ha un database, non ha della logica di funzionamento, non ha dei dati memorizzati, ma viene usato solamente per aprire una finestra su, sull'applicazione web che contiene tutto. Capite che dal punto di vista di chi gestisce i sistemi informativi su larga scala, questo risolve moltissimi problemi, perché io non devo più andare a installare su un parco installato di 10.000 macchine la nuova versione di otto diversi sistemi informativi semplicemente aggiorno l'applicazione web il mattino dopo quando il tizio arriva accende e apre la pagina e si collegherà alla versione che c'è online in quel momento e quindi si è andati molto si è spinto terribilmente la migrazione da applicazioni installate a applicazioni accessibili via web tanto per fare un, così, un polling veloce chi di voi sul proprio computer ha installato un programma di posta elettronica e lo usa? Oppure usate un, post, un programma online? Cioè un sito online, un Gmail o qualcosa di questo genere. Quanti usano online? Allora, eh? Eh, nonostante la aver installato un programma sul proprio computer avrebbe tanti vantaggi no? uno perché ti scarichi la posta, ce l'hai anche quando non sei collegato a internet la puoi vedere a livello di integrazione col sistema operativo quindi col computer è molto migliore può fare molte più cose che un'applicazione web non può fare è più veloce tendenzialmente però nessuno lo usa più quasi insomma statisticamente poi per quanto valgono le statistiche, buttate lì come alzata di mano. Perché da un lato, si chi eroga servizi ha dei vantaggi enormi dal, dal modello di distribuzione tipico del web. E eh, se io mi scarico da un programma, lo vendo e te lo faccio scaricare, poi devo fare attenzione che tu non lo copi, non lo distribuisca ad altri, se il mio modello di business è sulla vendita dei programmi. Se gira sul mio sito, eh, è a casa mia. Se tu non hai pagato, possiamo perdere che molti servizi sono gratuiti, se tu non hai pagato, semplicemente la prossima volta che provi a fare il login, ti trovi un gestaccio di risposta, anziché la solita videata. Mm, ho tutto sotto controllo. Ma, e quindi, un vantaggio sicuramente economico competitivo. Anche per l'utente è un vantaggio se vogliamo, di usabilità. No? Io sono sicuro che tra qualche anno, quando faccio questa, se dovessi fare questa domanda, di tipo, ma voi avete installato un programma di posta elettronica sul proprio computer, c'è qualcuno che mi chiede, ma scusi, cosa vuol dire installare? No? Perché è sempre, diciamo, è, è, richiede una conoscenza del fatto che il programma c'è già qualcuno che fatica a distinguere da aver scaricato un programma e averlo installato, ma come ce l'ho è lì, sì, ma sì, per non l'hai installato devi lanciare il setup, devi copiarlo in una carta delle applicazioni. Sono tutte cose difficili, no, però percepite difficili, che stiamo cercando, chi costruisce computer sta cercando via via di sfoltire lasciandoli a, un, diciamo così, a una platea più specialistica, più avanzata. Ma rimuovere tutti questi ostacoli, le varie evoluzioni dei sistemi operativi cercano di far questo. e in questo tutta la tendenza del concetto di app che è arrivato dal mondo mobile, va in questa direzione qui. No? Eh, quando tu scarichi un'applicazione mobile, scaricarla e installarla è un tutt'uno. È una cosa unica. Hanno unificato questa esperienza. Se lavori nel mondo PC, no. Quindi sono modelli concettuali di lavoro diversi. Quello del... So che ho un PC, ci metto sopra che cacchio voglio io, salvo i file dove voglio io me lo gestisco io. Poi questi programmi che uso si collegheranno al server a internet va bene. Rispetto a un PC nudo che ha sopra un browser e tutto ciò che fa, adesso lo usano questa parola lì che sapete tutti, no? Cloud, eh, che non vuol dire niente ovviamente, per questo lo usano tutti, eh, in cui le applicazioni che uso non risiedono sul mio computer ma risiedono su server remoti, i dati risiedono chissà dove, sono di proprietà di chissà chi. Ma va bene, lo uso e sul mio, il mio computer viene usato per due scopi. Uno, gestire l'interfaccia utente, quindi alla fine il bottoncino lo schiaccio sul mio schermo. E due, gestire, gestire la connessione di rete, connettività di rete. Tutta questa rivoluzione è stata possibile anche e soprattutto dall'evoluzione dei browser, delle tecnologie web, dell'HTML e cose di questo genere, di cui magari magari. Dedicheremo poi un po' di tempo, cercherò di dedicare un po' di tempo a raccontarvi qual è stata l'evoluzione, quali sono le tecnologie che ci sono sotto, visto che è così importante. Più importante secondo me oggi capire come funziona un'applicazione web recente che non andare a capire applicazioni. No? Eh, chi di voi arriva dal, dal, dal, dalla triennale che ha fatto il corso mio e quello di IO in parallelo, ha un primo assaggio da differenza tra questi due mondi qua. Hm? Che dal punto di vista del programmatore... È un casino in entrambi i casi. No? Dal punto di vista dei requisiti sull'utente, eh, invece è molto più semplice la seconda possibilità. Tra l'altro, questa seconda possibilità in qualche modo si va ad accavallare con la terza. Meglio di no. Ma in teoria, se io un'applicazione web la potrei anche, un sito, web, un sito basato su un'applicazione web, la potrei navigare anche da dispositivo mobile. Poi, lo si fa, Diciamo l'esperienza utente nel cercare di navigare un sito pensato per un pc, per un browser su pc, attraverso un browser di dispositivo mobile, normalmente è un'esperienza abbastanza frustrante, no? perché è pensato per essere visualizzato in grande, per avere il mouse, eh, tutte azioni, tipo quando passo, sopra il mouse, quando passo col il mouse sopra un elemento, questo si evidenzia, questa è una cosa che con un tablet non posso fare, siamo per lo smartphone non vedo niente, ma pensate a un tablet anche più ampio, e io tocco o non tocco, non c'è il passare sopra come concetto, no? Dopodiché c'è il drag e lo, lo swipe che si usano molto, mentre l'interfaccia basata sul mouse no. Quindi diciamo ci sono due filoni, da un lato un filone siti che sono progettati per si usati con un browser su un pc che in qualche modo in condizioni di emergenza riesco anche a usare su un dispositivo mobile, anche se appunto non è un'esperienza soddisfacente. Più recentemente invece si stanno sviluppando delle tecniche proprio di progettazione dell'applicazione web stessa che prendono un nome di Responsive Web Design, in cui sviluppi con tecniche dell'applicazione web che già tengano conto del fatto che il sito potrà anche essere navigato da dispositivi mobili e quindi hanno tutte le tecniche di ridimensionamento, di, re, di re, relay out dell'applicazione, delle videate, quando si accorgono che il sito viene navigato da un dispositivo mobile e quindi tengono anche conto delle dinamiche di interazione. Eh, e quindi in qualche modo si cerca di unificare applicazioni basate su web che siano adatte ad entrambi i mondi, è chiaro che non capita in automatico, eh? è un lavoro che va fatto in termini di progettazione e di implementazione. Oppure, prettamente, diciamo così, del mondo mobile è applicazioni, si torna, torna all'era del PC in cui, anziché il PC ha il mobile, installi un programma di sopra, no? le chiamano app perché il programma era troppo brutto, faceva vecchio, e e interagisci localmente con l'app la che può fare quello che faceva il programma una volta, salvare i dati in locale, gestire di interazione e di tanto in tanto quando ha voglia collegarsi via internet al server in cui, con cui scambia dati. Che ovviamente è l'enorme vantaggio che ha una interfaccia utente tendenzialmente molto più snella, molto più diciamo, così semplice da usare, immediata, eccetera. Quindi questi sono i mondi con cui dobbiamo avere a che fare. Tutti e tre, no? Perché ci sono... Eh, possiamo far finta di dimenticare i programmi su PC, ma in realtà non è vero. Perché molti tipi di applicazioni, quelle soprattutto più complesse, più avanzate, che hanno bisogno di potenza di calcolo... e tenete conto che le ultime due categorie, quella delle applicazioni web e delle applicazioni mobili, non usano quasi potenza di calcolo sul dispositivo, usano tutta quella sul server. Se ho bisogno di fare dei rendering, dei grafici, delle cose di questo genere il server comincia ad essere pesante, è vero che faccio la cloud più grossa, ma cioè, quando ho magari un, un, un PC che non fa niente, è lì fermo che non sta facendo niente, perché il 99% del tempo aspetta che io faccia click, magari una CPU che è potente, no? e, e quindi per, alcun, per molte applicazioni invece i programmi installati funzionano anche se non c'è la rete, o i backup in locale, insomma tutta una serie di... quindi non la possiamo dimenticare, hm? non fa ancora parte del passato, infatti questa cosa non si è ancora interrotta, continuano ad esserci. Dobbiamo lavorare su questi tre campi. Tanto per avere un po' dei flash di idee, no? Sempre parlando di posta elettronica, se vi chiedessi, ma sul dispositivo mobile, voi la posta elettronica, tutti quelli che leggono sul PC, sul proprio PC, leggono la posta via browser. Sul, sullo smartphone lo leggete anche via browser o avete installato l'applicazione? Eh, quindi... Vedete che poi alla fine l'utente, anche se aveste, avreste entrambe le possibilità, l'utente sceglie ciò che gli è più comodo, più semplice, più facile. Tante volte non va a valutare altri aspetti, di, cioè, a meno che non abbia dei requisiti utente particolari. No? Ok. Allora, qui ci leghiamo ovviamente anche. Allora, da adesso in avanti cerchiamo di mantenere in testa questi tre. Questi tre scenari, ok? Cerchiamo di fare un discorso inizialmente generale, poi a un certo punto alcune cose si possono fare, altre no, su, in funzione del tipo di piattaforma. Eh, ovviamente questo discorso si lega ai casi d'uso, no? nel senso che l'utente usa un'applicazione, ne usa degli, dei momenti, degli aspetti, delle videate, delle, dei passaggi, perché sta cercando di diciamo così, raggiungere il suo scopo, il suo obiettivo. Quindi noi ci siamo calati dentro un caso d'uso e ci stiamo chiedendo, ok, qual è il modo per facilitare l'utente nel raggiungere i suoi obiettivi? Nel caso, ad esempio, di un'applicazione su PC, o un'applicazione web, o un'applicazione mobile, come fa l'interfaccia a filtrare la complessità e rendere più semplice possibile, più diretto, più immediato il raggiungimento dello scopo da parte dell'utente? Questo è un ragionamento che possiamo fare, anzi dobbiamo fare caso d'uso per caso d'uso, perché a seconda di ciò che deve fare devo trovare quali sono le modalità di vestirglielo nel modo migliore. Ovviamente poi ci dovrà essere anche una coerenza generale, nel senso che non è che posso pensare che per scrivere una mail o un tipo di interfaccia e per fare reply, per rispondere a un'interfaccia completamente diversa, no? Deve essere poi una, una coerenza più generale pur nella specificità dei singoli casi d'uso, ciascuno dei quali ha certe ehm, caratteristiche, ehm, devono far parte di un progetto integrato di cui poi diciamo, accenneremo quando parleremo di architettura dell'informazione. Ecco, e cosa vuol dire filtrare? No? Che l'interfaccia utente filtra? Eh, Questi due termini, geografici che sono il golfo dell'esecuzione e il golfo della valutazione no? che sono se vogliamo termini di scienze cognitive immaginate un utente di fronte a un'interfaccia cioè aprite un sito web che non conoscete vi dicono, ah guarda, vai a questo indirizzo bello, bellissimo vai a questo indirizzo, si apre la pagina, la home page tu non ne sai nulla allora a questo punto avviene, diciamo così, nella tua mente un processo in cui devi cercare di capire che cos'è che hai di fronte, che cosa fa e che cosa fanno i vari elementi dell'interfaccia. Se clicco lì cosa succede? Quell'altra cosa è un titolo o è una cosa su cui posso cliccare? posso fare qualcosa, con cosa posso interagire. Allora, io devo valutare innanzitutto quello che mi viene presentato e mi faccio un modello mentale. Ehm... Pensiamo all'applicazione un un'applicazione semplice ma non troppo, un calendario, un'agenda. Allora, io ho in mente cosa intendo con agenda e gli appuntamenti, o un mio modello mentale, un mondo che già conosco, no? dopodiché il sistema gestirà quelle informazioni con un suo modello concettuale che magari è diverso dal mio, è più complicato perché lui deve gestire magari più utenti, il concetto di L'agenda, il calendario, l'appuntamento è semplice, però se già devo cominciare a pensare agli appuntamenti ricorrenti, non ricorrenti, le festività, le cose si complicano, no? E ognuno si fa, in base alla propria esperienza un proprio modello mentale delle cose. Di mezzo tra la rappresentazione mentale dell'utente, che nessuno può vedere e conoscere se non l'utente stesso che vagamente la percepisce, e la rappresentazione del sistema, che è basata su tabelle di un database, ci sta di mezzo l'interfaccia utente che deve aiutare l'utente a percepire le informazioni quindi l'interfaccia presenta le informazioni in un certo modo interpretandole dal, dai dati che non ti sbatto in faccia il contenuto della tabella non sarebbe fruibile l'informazione c'è ti faccio vedere un dump della tabella database e ti leggi gli appuntamenti che hai ah, te li devo mettere in bella, carini Facilmente leggibili. Perché? Perché siano facilmente percepibili da te e interpretabili. Cioè tu interpreti ciò che vedi sullo schermo cercando di mappare le informazioni che vedi sullo schermo col modello mentale che tu hai di ciò che sta succedendo. Per parlare del calendario io non sono mai riuscito a digerire quelle interfacce di calendario che hanno eh, i giorni in, in ordinata e le ore in ascissa non lo digerisco. No. Per me i giorni sono le colonne e invece le righe sono le ore, quindi il tempo va avanti così. Eh. Ci sono altri calendari che hanno, invece per un certo periodo di tempo, mi sembra anche il, gli orari del poli, fossero così, con il tempo che andava avanti così, da sinistra verso destra. Quindi tu avevi lunedì, orizzontale, martedì orizzontale. Prendete un'agenda, un, un diario scolastico, secondo me si dividono a metà. Tra quelli che hanno l'orario messo di così, l'orario messo invece in modo trasposto. È da trasposta, per carità. Però è un'operazione di trasposta che rende più facile e più difficile mappare una certa visualizzazione su un modello mentale che io ho. Tranquillo, eh? <ride> ho tagliato la gamba. Eh. Quindi, c'è il, pro il processo di percezione. Devo ho una visualizzazione, la mappo nel mio mondo per dire ok, ho capito questo. È chiaro che questo processo richiede un certo sforzo e ha un risultato che può essere più o meno accurato. Certo sforzo nel senso che ci posso mettere più o meno impegno a dover capire, a dover percepire. Ho una cosa a colpo d'occhio, sì, una cosa invece che mi richiede di pensare, di ragionarci un pochino. Allora mi costa un pochino di più. E poi l'efficacia del tipo, tu poi hai capito esattamente la cosa giusta? O nel percorso di interpretazione, di valutazione, ci hai messo del tuo, o il sistema ci ha messo del suo, per cui alla fine ciò che hai capito tu è diverso da quello che dall'informazione vera? E questo è il rischio vero, no? che il processo di percezione poi arrivi a un convincimento della persona che dice sì, sì è così, quando in realtà non era così perché il dato non è stato trasferito in modo corretto quindi questo è tutto questo percorso poi c'è il percorso inverso in cui quando l'utente vuole fare qualcosa ha intenzione di fare qualcosa e qui non pensiamo solo allo use case in generale ma anche a ogni singolo passo dello use case dice ok io adesso devo inserire la data di nascita facile, ho un obiettivo semplicissimo, ho un'intenzione, voglio inserire la data di nascita. Quali sono i pezzi della pagina o dell'interfaccia con cui devo interagire per farlo e come farlo? Ci sarà un calendaretto su cui cliccare? Ci sarà un campo di testo in cui scrivere? Devo identificare quali sono gli elementi dell'interfaccia utente verso i quali devo navigare? cioè o mi sposto perché è già lì, oppure devo cambiare pagina per vederlo, per trovarlo, poi ci devo interagire e poi finalmente eseguo Ma prima di regolazione devo, devo essere convinto io che quel campo lì serve per indicare una data. E che se la devo scrivere. Scrivere è diverso da scegliere da un elenco, da un calendarietto. Quindi l'interfaccia utente non mi deve solo comunicare delle informazioni, ma l'interfaccia mi deve anche far capire quali sono gli elementi su cui posso agire, le azioni che posso compiere e come farle. È chiaro che in questo giocano moltissimo le convenzioni, convenzioni grafiche, tipografiche se vogliamo, che affondano di 500 anni nel passato, eh? Cioè, dai tempi di Gutenberg, quando voi vedete una cosa scritta larga, in grassetto, al centro pagina, all'inizio della pagina di un libro, e poi il resto scritto più piccolo sotto, capite che quello è il titolo di un capitolo e il resto è il testo del capitolo. Non ce l'ha insegnato nessuno. L'abbiamo imparato per convenzione. Ma è una convenzione, eh? uno potrebbe benissimo dire che il titolo del capitolo si scrive capovolto, testa in giù, ma nello stesso fonte del resto. Sarebbe una convenzione cratina, ma come tutte le convenzioni non è né migliore né, né peggiore delle altre. Allora anche noi nell'interfaccia in utente abbiamo ormai, soprattutto pensiamo all'utilizzo di siti web, ormai il nostro cervello è abilissimo nel classificare componenti di interfaccia utente. Per esempio, questa pubblicità non la guardo, questo è un campo di ricerca, perché? Perché messo in alto a destra c'è una lente vicino. C'è una lente, campo di ricerca, a cosa c'è vicino? La lente. Qual è l'icona che indica la ricerca in Word? Il binocolo. Allora, se voi pensate che su web si sono formati degli stand, dei linguaggi standard, anche iconografici, usati da tutti. Cioè nessuno oggi si sognerebbe di fare un sito in cui la ricerca metto vicino l'icona del binocolo. No? E Word è andato avanti ancora adesso, 15 anni col binocolo. E quindi tanti indizi piccoli, proprio a livello visuale, a livello di layout, io mi aspetto che poi cercheremo di parlare un pochino più profonditamente, mi aspetto che una certa so, per andare all'inizio del sito devo cliccare in alto a sinistra e in alto a sinistra mi aspetto che ci sia il titolo del sito e il logo chi mi mette la ricerca o il form di logo, o il login in alto a sinistra è un cretino ma non perché sia sbagliato in sé lo è lo è perché gli studi di usabilità dimostrano che è più, è più complesso ma più che altro perché l'utente non si aspetta quello no. una delle delle linee guida principali su tutto il mondo usabilità è di non rompere le convenzioni se non hai un buon motivo. Non è che essere diversi sia meglio, di per sé sia meglio, no. Essere diversi significa che l'utente deve faticare un pochino di più per capire cosa gli mostri, perché lo stai facendo in un modo diverso da tutti gli altri, e faticare un pochino di più per ottenere i risultati che vuole perché deve andare a imparare tu come rappresenti certe cose a differenza di tutti gli altri che lo rappresentano in modi standard e va, andate a spiegarlo ai designer che non si sentono creativi se non fanno qualcosa di diverso c'era un bellissimo libro tempo di lettura due ore quindi sull'usabilità che un, il titolo, già il titolo riassume c'è moltissimo di quello che si da sapere sull'usabilità. Il titolo era Don't make me think. Non farmi pensare. Cioè io devo riuscire a usare il sistema a, ponendo la mia attenzione sui miei obiettivi. Cioè quando voi scrivete una mail, state scrivendo una mail. Non state usando il sistema di posta elettronica per scrivere una mail. Perché se siete coscienti che state usando il sistema di posta elettronica, questo si interpone tra voi il vostro obiettivo. È una cosa in più a cui pensare. Allora, magari quando devo andare a cercare una mail dell'anno scorso, mandata da un tizio che non mi ricordo chi fosse, eccetera, allora devo un attimo mettermi lì a pensare com'è l'interfaccia di ricerca avanzata, perché non la uso tutte le volte. E, quindi, e va bene. Ci sono dei momenti in cui... Necessariamente sono, percepisco, sono cosciente che sto usando l'interfaccia di un programma. Ma nei task invece più normali, più quotidiani, più frequenti, il programma deve sparire. Deve scomparire. Quante volte, usando Facebook, vi siete chiesti, aspetta un attimo, se adesso premo invio, manda il messaggio o va a capo? che in posti diversi fa cose diverse. Eh? E questo è un esempio di un'incoerenza interna che si, vi fa pensare. Devi ricordarti, aspetta un attimo, allora se sono, non mi sopporto più qualsiasi, se sono nei post va a capo, se sono nei messaggi lo manda, poi c'è addirittura c'è ancora la casellina, non so se tolto, non mi dico che ti dice ma no, ma se metti questa casellina quando vai l'invio lo manda, se togli questa casellina invece quando vai l'invio va a capo. Ma siamo scemi scegli una strada e usa in modo coerente no? aveva un senso, nel senso che se tu batte invio e manda il messaggio eviti alla persona di prendere il bottone invio semplicemente loro dovevano prendere il bottone eh, modifica, cancella perché sicuramente un, un errore di battitura c'è già stato, non, non potevi rileggerlo però, è eh, un esempio semplice, in cui però tu sei obbligato a un certo punto arrivare alla fine della riga e dici aspetta un attimo, devo battere invio o shift invio? E se devo mandarlo, devo inviarlo, devo battere invio o cliccare sul bottone sotto. E li pensi e perdi millisecondi. E dici, vabbè, millisecondi. Eh, lo sto catturando su Facebook. Però, eh, immaginatelo in un contesto aziendale. Non è tanto i millisecondi che perdi, che se però tu li sommi su 8 ore al giorno per cento persone per mille persone, fa euro, eh? fa soldi. Ma l'interruzione dell'attenzione. Dell perdi il filo di cosa stavi facendo, se sei continuamente interrotto. Interrotto non da qualcun altro, ma dalla tua interfaccia che si mette in mezzo, la vedi. No, come quando prendiamo la patente, no? All'inizio, eh, ogni gesto che fai, lo devi pensare, adesso devo mettere la seconda, adesso devo premere la frizione, e, eh, oh, siamo passati tutti. Adesso non ci pensate più. Pensate a quel deficiente di fronte che ha frenato, non al fatto che dovete premere il tasto del freno, perché quello avviene in automatico. Ok? È la stessa cosa qua. L'interfaccia deve, questo ciclo di percezione ed esecuzione deve essere il più possibile invisibile all'utente. E non lo è da solo, eh? Lo è se lo progettiamo bene, solo. Non è automatico. Questo è un fornello da cucina, ma poi su questi temi qua ci si diverte tantissimo, no? poi purtroppo dovremmo rideviare sui su sistemi informativi, ma sono delle cose che se un minimo vi attenzano vi invito ad approfondire. Questo è un fornello da cucina, allora guardate questo che, che, che replica quella foto in alto, A parte lo sporco. Quali? Questi sono i quattro... Interru eh, insomma, interruttore, rotelle che accendono rispettivamente questi quattro fuochi which is which cioè quale in che ordine sono questo qui cosa accende? questo perché è il primo in alto a sinistra o questo perché è il più a sinistra? Eh. va a sapere Allora, innanzitutto, prima, ogni volta di pensare, non a caso, di fronte a tutti i fornelli, c'è una piccola serigrafia che ti fa vedere, ti ripete in piccolo la, la disposizione dei fornelli e ti dice, guarda che se tocchi questo, modifica quello. È questo tipico esempio di informazione indiretta che complica le cose. Quante volte abbiamo acceso o spento il fuoco sbagliato? Non si contano più. Ma ma non dobbiamo sentirci scemi noi. Ha sbagliato chi ha progettato il sistema? Non ha tenuto conto di un principio base che si chiama affordance, cioè l'interfaccia deve invitare o rappresentare direttamente il modo in cui vuole essere usata. Questa è una forza sfavolosa. Vi invito a fare qualunque cosa con questo oggetto che non sia di spingerlo. Non ci riuscite, non si può. Anzi, infatti per chiuderlo si fatica. L'unica cosa che puoi fare è spingerlo anche in modi non troppo convenzionali, no? Eh, ma è stato pensato per quello, non a caso si chiama maglione antipanico per cui tu dici non devi pensare! Se sei nel panico non hai bisogno di pensare, vai, no? E questo è, no, è progettato bene. Pensate a interfacce di questo genere applicata a un sistema che i piloti delle macchine, abbia dei requisiti di sicurezza per cui devi minimizzare l'errore umano, e questo lo massimizza l'errore umano. Perché già nella situazione di panico oh, pare che Chernobyl sia partita per questo. Eh perché gli, ciò che mostrava l'indicatore, ciò che, eh, gli umani hanno interpretato in modo sbagliato ciò che in realtà stava succedendo, perché le interfacce stavano... la parte non funzionava, la parte mostravano dei dati errati. Ecco, ma qui è bastato poco, qui non ci sono dubbi, sul, sul lato di sinistra. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo stati di un centimetro? Però abbiamo aumentato enormemente la fordance perché il comando ripercuote molto da vicino, il layout fisico lo richiama perlomeno, cioè non è che siamo idioti che devi proprio metterlo lì, no, è uguale, basta un richiamo che poi il, il motore analogico della nostra mente fa il resto. Allora è ovvio che 1, 2, 3, 4 sono 1, 2, 3, 4, non c'è altro modo sensato di interpretarlo, poi perché dai menti malate ne conosco, ma... Eh, Questo qui è facile, perché abbiamo dovuto dare affordance a qualche cosa che era fisico. Quindi costruisco un modello, eh, poi sulla base di questo sono basati tutti sono i quadri sinottici di impianto, no? se andate a vedere delle aziende che hanno impianti di automazione, di solito ci sono dei grossi pannelli su cui c'è proprio lo schema dell'impianto fisico, il layout, e le lucine, gli indicatori messi nel punto giusto, e non un elenco di indicatori da sinistra verso destra con l'etichetta sotto che dice che cos'è che mostrano la stessa informazione, ma non convogliano all'utente la stessa informazione, perché l'utente ci mette nel senso. Più difficile è creare un apporto non per oggetti non fisici, ma mentali. Cioè la mail, il calendario, sono cose astratte, e quindi è ovviamente più difficile, è meno no, più facile. Un'altra cosa molto divertente, questo Norman che ha sviluppato questo modello, aveva scritto un libro ormai è già vecchio ma comunque è ancora un pilastro di queste discipline adesso non ricordo il non ricordo il titolo in inglese il titolo in italiano era in realtà il sottotitolo in italiano era qualcosa tipo psicopatologia degli oggetti della vita quotidiana ma il titolo era la caffettiera del masochista e faccio vedere una, una caffettiera esempio, la tipica mocha classica, col manico dalla parte del beccuccio. Quindi tu per versare il caffè ti ustionavi il braccio. E questo è un esempio che, sulla base del quale diceva, se un oggetto è difficile da usare, e questo lo trasliamo sull'interfaccia web, perché poi Norman adesso sta anche facendo, si è specializzato anche in questo, non è per colpa dell'utente, ma è perché è progettato male sia gli oggetti fisici che soprattutto interfacce. Se ci mettiamo questo in mente, probabilmente il 70% dei, di chi progetta le interfacce dei sistemi informativi dovrebbe farsi come minimo un esame di coscienza. Perché la prima risposta che ti danno è, ma che l'utente non è capace, oppure l'utente ha sbagliato. No? Eh, dobbiamo cambiare questo punto di vista. Hm? Okay, L'altro aspetto, quindi due ingredienti, per avvicinare, no? per ridurre, per non far pensare all'utente, o meglio per farlo pensare ai suoi scopi e non al, all'uso dell'interfaccia. No, mi vengono a mente tanti altri esempi come adesso guardavo la tastiera, andando avanti e indietro con le slide, no? La freccia in su e le in giù. Di nuovo, eh, questa è una disposizione fisica che si mappa molto bene su un modello mentale che uno ha delle slide una in sequenza rispetto all'altra. Voi siete troppo giovani, ma a un certo periodo c'erano delle tastiere con le quattro frecce messe in fila, non messe a tiro, rovesciata. No? Eh, Funzionavano come frecce, per carità, però no, richiedevano un pochino di più. Quindi uno dei, dei, dei concetti chiave per semplificare questa interazione è lavorare sul concetto di affordance, cioè mettere elementi visuali che siano usabili in un modo univoco, e la cui azione sia diretta, su questi dispositivi mobili hanno fatto passi da gigante, il fatto che tu prendi una cosa col dito e la sposti, per scemo che possa sembrare all'inizio, però e lo fanno vedere sulla foto, vabbè, ma poi prendete un bambino di due anni e è in grado di sfogliare un album di fotografie, su un dispositivo mobile, su un pc no, benché vada te la cancella perché si schiaccia sul delete. Um, L'altro ingrediente forte è quello del feedback continuo. Fornire continuamente oltre alla forza, quindi ti faccio capire prima di fare una cosa quale devi farla, ti riduco la fatica nel capire cosa devi fare. Il feedback invece ti riduco la fatica nel capire cosa sto facendo davvero, qual è l'effetto delle tue azioni. Il fatto che io faccio un'azione e il sistema reagisce dopo un certo tempo. Qui in mezzo l'utente, dopo i primi 100-200 millisecondi, comincia a chiedersi. Avrò cliccato? Bene. avrà preso il comando? Avrà fatto il comando giusto? Devo riprovare? No? Perché capita. Se, se tu schia schiacci un bottone e non succede nulla, ti chiedi se l'hai schiacciato male o se il sistema si è incantato, e allora cominci. Allora, eh, il sistema deve, soprattutto per azioni che hanno una durata lunga rispetto al ciclo percettivo umano, quindi quando superiamo i 2-300 millisecondi, così, quando superiamo questo tempo, devo fornire uno stato di avanzamento, un feedback intermedio all'utente che dice tranquillo, stop, ci metto del tempo, ma sto andando avanti. Ho capito cosa mi hai chiesto, e te lo sto fornendo. Non ti do ancora la risposta, ma ti faccio capire che ci sto arrivando. Non ti do ancora l'azione, ti faccio capire che il comando è stato preso. E così via. Poi le modalità sono le più... Dalla barra di progresso, cose di questo genere, ma... Ehm, sono le più diverse. No? Che tranquillizzano l'utente sul fatto che l'azione che lui ha compiuto era corretta, ha cliccato su qualcosa che non era un elemento puramente decorativo, ma era un bottone, ma era un comando. Quindi quest'altro aspetto è, da, ehm, è sempre da, da, da progettare. Poi in realtà andrebbe progettato bene, perché abbiamo esempi di tantissimi siti in cui magari fai un'azione, una ricerca, e ti salta fuori, magari sono andi modo dei pallini che girano, no? Le palle che girano. Eh, in realtà il modo giusto di fare girare questi, questi elementi grafici è quello che il diciamo, front-end del sito dovrà parlare col server e man mano che il server dice stiamo andando avanti lui la fa, andare, la fa girare un pochino. Ciò che fanno molti siti invece è metterci una bella gif animata, un'immagine animata che gira da sola localmente, poi magari posso aver staccato il cavo, il server può essere esploso in un'esplosione termonucleare, ma comunque no, sul browser sta girando quell'immaginetta lì, il cui progresso è sganciato dal vero progresso dell'attività, per cui c'è sempre un modo giusto e un modo sbagliato di fare le cose. Ok... Um queste cose di cui stiamo parlando in realtà danno da mangiare a tanta gente ma nel senso che eh, sono filoni proprio di studio abbastanza ampi e sono anche articolati io qua ho trovato questa immagine che riassumeva alcuni degli aspetti no? eh, che vanno dall'enorme spettro dalla progettazione funzionale alla progettazione grafica viviamo lì in mezzo okay? per cui quello che si dice molto, il termine che si usa molto, adesso sta cominciando a diventare di moda, è quello di user experience, cioè progettare l'esperienza dell'utente. Come, come io voglio progettare che l'utente interagisca col mio sistema. Chi progetta giochi sono dei campioni in questo da che devono tenerti agganciato lì, darti un'esperienza che sia comunque sempre continua e gratificante, eccetera, e nello stesso tempo non banale. Un altro aspetto è quello dell'architettura dell'informazione, che è un termine un po' strano e anche poco noto, ma che poi si concretizza, ad esempio, pensiamo a un sito web nella struttura dei menu. Quali sono le voci del menu principale? Quali sono le voci del menu secondario? Il contrario dell'architettura dell'informazione è il sito della didattica del Politecnico, in cui c'è tutto, ma il sistema con cui è organizzata l'informazione non ti guida minimamente a raggiungerla. Ma critichiamolo, dai, siamo qua. Eh, no, ma solo per soprattutto qua, ecco, queste, queste caselline qua, sono bellissime. Distinguere tra segreteria online e servizi per i studenti è sempre, cioè, dov'è è una roba? Il calendario delle lezioni, il calendario degli esami, e infatti non ti basta leggere il titolo, devo, hanno dovuto scrivere. Don't make me think, eh. Devi leggere, pensare, poi ripensarci e fare attenzione. Poi ci provi, non lo trovi, lo stai da un'altra parte. Eh? E... Perché, vedete, come vedete, quando hanno anche è rinunciato a fare un menù. È piatta questa organizzazione. Ci sono delle voci che più o meno, che in realtà si capiscono molto di più capendo come è organizzata. La segreteria studente studenti è al suo interno, perché dietro ciascuno di questi c'è un gruppo di persone diverso, un servizio diverso, un ufficio diverso, rispetto invece a come la penso io, studente, sulle informazioni che mi servono. Questo, io ho preso questo perché lo conosco bene, e anche voi. Ma è una costante. Sistemi informativi la cui organizzazione riflette la struttura organizzativa dell'azienda, metteteci una pietra sopra, è sbagliato, sempre, l'utente che arriva da te non è tenuto, non deve sapere qual è l'ufficio della tua azienda che gestisce quel processo, l'utente ha un obiettivo suo, il suo obiettivo non è quello di imparare la tua organizzazione aziendale, l'obiettivo è raggiungere un'informazione allora tu devi organizzare l'informazione che gli proponi quindi dividere le in sezioni in parti della pagina, dare i titoli giusti le etichette giuste orientamento ma che vuol dire? ma l'abbiamo usato orientamento la parola nell'ultimo anno Guarda, eh? quando fu, mi sono perso il, andando per funghi allora ho perso l'orientamento e... Perché è diverso dall'offerta formativa? Sì, ma devo spiegartelo un attimo. Orientamento l'attività che fai per studenti delle scuole superiori per aiutare a scegliere l'università, l'offerta formativa invece è l'asciutto elenco dei corsi, dei corsi di laurea, eccetera, eccetera. Però uno che, uno che, che deve andare all'università non sa. Poi orientamento la fai... Eh, ma perché riflette l'organizzazione interna. Invece l'architettura dell'informazione mira proprio a fare il percorso inverso. Organizziamo l'informazione in un modo che sia utile e comodo agli utenti che la devono trovare, la devono usare. E questo lo trovi nella scelta dei menu, nell'organizzazione dove mettere i contenuti, dove mettere i servizi all'interno del sito, dove, eh, come chiamare le voci del menu. Una, un menu che abbia una voce altro eh, è, già, è già sbagliato di per sé, oppure menu che abbia voci su livelli di dettaglio diversi. E poi ci sono gli aspetti più grafici, se vogliamo. no? La presentazione dell'interfaccia utente, quindi che colori, che forme, che posizioni, che immagini, che sfondi, tutta la parte più, prima di tutto di layout, cioè dove metto le cose, e poi di aspetto visivo, quindi font, colori, sfondi, sfumature, effetti vari, eccetera. Purtroppo molte volte si confonde questo con il resto. Cioè, quando tu hai un sistema informativo e per fare l'interfaccia utente prendi un grafico, hai saltato un passaggio, perché il grafico ti farà le cose bene, ma come ti organizza l'informazione lui non lo sa, tipicamente il grafico ti dà tre pagine di esempio e sulla base di questo poi ci vuole qualcun altro che organizza i contenuti e incasellandoli in quella grafica lì, no? ma l'operazione di organizzazione dei contenuti, di presentazione del, del, dell'esperienza utente sono cose diverse e che dovrebbero precedere, no? la progettazione grafica e poi c'è la parte più specifica di interaction design che sta cioè, crescendo in questo periodo che le, eh, mette dentro anche il device quindi va a vedere le modalità fini di interazione specifiche di ciascun device dove però appunto, come sistema informativo ci interessano meno quindi questo qua se vogliamo un po' riassumere ho trovato questa vignetta che diceva ah, beh io volevo solo accendere la televisione no? e l'interfaccia la cui completa eh, ma la cui complessità si frappone tra l'utente e l'obiettivo che vuole raggiungere quindi c'è un telecomando talmente complicato che richiede di leggere un libro di istruzioni per poter essere utilizzato questo è ovviamente ciò da cui vogliamo stare lontani um, Vado ancora avanti dieci minuti, poi mi fermo. Allora, tanto per impostare l'approccio che vogliamo avere, sono tre slide. Eh, se uno va a prendere l'approccio tradizionale no? del sviluppo del software, in particolare applicato ai sistemi informativi più di tipo o, gestionale, il focus era sul sistema ci chiediamo quali funzioni il sistema deve fornire al suo utente. Mentre, e quindi esempio, qui fare l'esempio dell'ascensore, se io devo progettare un ascensore, cosa deve fare l'ascensore? Deve andare a un certo piano, deve aprire la porta, deve chiudere la porta, deve fermarsi possibilmente e deve gestire l'invio dell'allarme. Queste sono le funzioni che il sistema mette a disposizione dei suoi utenti. Se però partiamo da qui, ci diventa difficile combinarle tra di loro in un progetto organico, queste funzioni. Infatti, l'approccio che abbiamo anche seguito noi è, partiamo dall'utente, descriviamo le funzioni del sistema, sì, ma le definiamo nel contesto di come l'utente le usa e che obiettivo dell'utente soddisfiamo nel momento in cui l'utente le usa. Quindi ci chiediamo come vogliamo che l'utente usi il sistema e quindi l'utente ha un caso d'uso che è chiamare l'ascensore, quando l'ascensore è arrivato ci entra, seleziona un piano, decide di fermarlo in caso di emergenza, Può chiedere aiuto, può uscire dall'ascensore. Questi sono i modi con cui l'utente usa il sistema. È chiaro che per poter usare l'ascensore in questi modi, l'ascensore stesso deve fornire queste funzioni. Ma il percorso che vi ho seguito è dall'utente verso dal il sistema. Dai requisiti dell'utente, dai crediti dell'utente, verso le funzioni che il sistema deve realizzare. E allora se so... Come e quando l'utente usa una certa funzione riesco poi anche a progettare l'interfaccia utente adeguata per attivare quella funzione lì. E quindi di conseguenza possiamo progettare l'interazione. L'interfaccia, chiamare ascensore significa avere un bottone chiama. Cioè all'esterno dell'ascensore di tutti questi casi d'uso, solamente il primo, quindi se vogliamo fuori dall'ascensore basterebbe mettere questo. Eh, in realtà ciò che si trova spesso è il bottone di chiamata con l'indicazione del piano a cui si trova attualmente l'ascensore, che estende un pochino questo caso d'uso, non è richiesto qua, è un feedback in un certo senso, che si dice cosa sta facendo l'ascensore se noi premiamo per chiamare e vediamo che questo numerino non si muove dopo un po' cominciamo a avere il dubbio che la nostra chiamata non sia stata presa in alcuni casi il bottone di chiamata si illumina nel momento in cui lo premete anzi, quasi sempre e allora vi dà la conferma in più il feedback che questa chiamata sia stata ottenuta quindi un conto è dire ho bisogno di questo caso d'uso l'altro conto è di dire quali sono gli elementi di interfaccia che voglio creare per supportare questo caso d'uso e come devono comportarsi questi elementi. Ehm, dentro l'ascensore ho invece un'altra serie di altri casi d'uso. Beh, entra ed esce, è una cosa che non richiede interfaccia utente, più che altro c'è la fotocellula che fa in modo di non pinzare l'utente in mezzo, ma se no c'è seleziono un piano, ferma l'ascensore e chiede aiuto. Quindi dall'interno devo avere i piani da selezionare l'arresto e l'allarme e questo vabbè, è un esempio semplice sull'ascensore che poi è un oggetto un punto, tangibile vedete che, tra l'altro che i bottoni sono messi 0 1 2 3 dal basso verso l'alto non 0 1 2 3 come si vede a volte con lo 0 in alto a sinistra i numeri che vanno avanti su due righe su tre righe no? danno eh, anche l'idea poi in alcuni casi ci sono le frecce che dice sta salendo, sta scendendo eccetera però arricchiscono queste informazioni ma l'idea è che se fossi partito probabilmente da questo elenco di funzioni non avrei avuto nessun elemento ma immaginate di non aver fatto i casi d'uso siamo qua allora vi chiedono ma che bottoni devo mettere fuori al piano? beh? quello per aprire la porta, boh, so quando andare al piano, l'utente quando preme mi dice già a che piano vuole andare, non lo so, proprio perché i sensori li conosciamo tutti i giorni, quindi sappiamo come sono fatti, no? ma proviamo a immaginare un sistema nuovo, so che deve avere quella funzione, ma che tipo di interfaccia, quando e dove quella funzione deve essere attivata, in che contesto, non lo so, sono i casi duri che mi danno il contesto, allora se parto dalle funzioni, se sono fortunato, Capita mai? Allora mi viene poi un'interfaccia decente. Se no, mi viene fuori un'interfaccia che, richie... che richiama solamente le, le lamentele e le difficoltà d'uso da parte degli utenti. Quindi questo qua è un percorso che vogliamo fare. Completare i nostri casi d'uso con una progettazione razionale e sensata dell'interfaccia. Questo ha anche poi un altro sottoprodotto nel senso che quando dividiamo il caso duro diciamo che l'utente fornisce al sistema l'informazione del piano in cui vuole andare, io, tornando al mio modello concettuale, ho un dato che sto passando. Allora, se io dico che l'utente fornisce un dato, io voglio vedere dove nell'interfaccia questo dato viene inserito, perché se no dico che l'utente fornisce un dato, ma non ho il modo per raccogliere questo dato. Allora qui lo vedo perché c'è il bel bottone e quindi ci, ci aiuta anche se vogliamo come controllo in più fare un, diciamo, una semplificazione dell'interfaccia poi vedremo, useremo i momenti qui non facciamo progettazione grafica o altro useremo degli strumenti molto semplificati per far questo eh, però almeno abbiamo idea di quali sono gli elementi essenziali che perlomeno contengono l'informazione che deve essere scambiata quando il sistema fornisce all'utente l'agenda della giornata ok, sta agenda dov'è? Dove la leggi? Come la leggi? Perché se invece ho un campo stretto che mi fa stare solamente un appuntamento, allora ho una, eh, un disallineamento tra quello che è la percezione dell'utente e quello che è l'intenzione di chi ha progettato il requisito funzionale. Quindi ci aiuta anche se vogliamo recuperare l'aspetto visivo che nei casi d'uso abbiamo perso abbiamo lavorato molto con diagrammi, poi arrivati al caso d'uso abbiamo lavorato con testo, va bene. Questi diciamo così, eh, ragionamenti sull'interfaccia ci aiutano anche a verificare che i vari passaggi, i vari step del caso d'uso abbiano un senso quando poi usati dall'utente. Eh, se i requisiti utenti, utente, quindi casi d'uso, fossero diversi, l'interfaccia utente potrebbe essere diversa. Ad esempio, se i casi duri sono chiamare il sensore per scendere, chiamare il sensore per salire, fuori dalla porta metto due bottoni di chiamata e non uno. Allora, lo spiego. Questo bottone qua lo dovete schiacciare se salite. Questo se scendete. Ok? Perché i bottoni che ci sono lì a terra, a terra, nei ascensori da cittadella, mettetevi lì di 10 minuti quando non avete niente da fare guardate come le persone li usano allora il caso più frequente è che uno arriva lì e dice io sono talmente importante che li schiaccio tutti e due no? perché così arriva prima cioè, o cose di questo genere quindi qua c'è ancora del lavoro da fare questa è la soluzione semplice e diretta all'interfaccia che ti esige questi due casi d'uso nel momento in cui uso l'ascensore lo chiamo perché voglio salire o lo chiamo perché voglio scendere Dopodiché magari tu vuoi scendere, ma l'hai chiamato anche per salire per cui l'ascensore si ferma di fronte a te e chiedi salite o scendete. Non sei particolarmente sveglio questa mattina o eh, se l'hai chiamato per salire, eh, per scendere può darsi se, se tu lo chiami solo per scendere, mentre l'ascensore sta salendo non si ferma al tuo piano, si fermerà quando scenderà, cioè più intelligente l'ascensore di te. Eh, però di nuovo ribaltiamo il, il ragionamento. Perché gli utenti sbagliano? Questa interfaccia che sembra tanto semplice, sembra tanto ovvia, viene abusata costantemente. Perché? Possiamo far di meglio? Non lo so, è la risposta. Però questa è un po' la logica in cui, migliorativa in cui dovremmo metterci. E beh, poi questa è l'interfaccia interna che aggiunge a quella esterna, anche apri porte, chiudi porte, ditemi quanto ci mettete a decodificare queste due icone. Io ci metto sempre un attimino. Deve un a pensarle. Mentre 3 è 3, non, non ti accorgi che stai leggendo 3, qui ti accorgi che ci stai pensando. Quindi anche qua si può far di meglio. Nell'intervallo pensate a differenza tra meno 1 e sotterraneo. Facciamo un po' di pausa?